Piglia una palla, una piccola palla, porgi la pena sul petto e rimpalla, pesa tal punto che il piatto si impalla, passo il lampione sul ponte del Po, poi quattro passi alle panche si può, pranzo alla piola ma penso a Espo. Penso e ripenso che un patto è un patto, spunta una specie di pezzo compatto. Pare la palla di prima nel piatto, sputo sta palla dal palco incapace. Per chi mi apprezza, mi apprezza e pace. Pigia sul posto che compare, mi piace. Pigia sul post, pigia sul post, pigia sul post che compare. Ili una palla, una piccola palla, porgi la penna sul petto e palla, impalla, pesa dal punto che il piatto si impalla, passo il lampione sul ponte del po', poi contropassi passi alle panche si può, pranzo la piola ma penso ad despo, penso e ripenso che un patto è un patto, spunta una specie di pezzo compatto, pare la palla di prima nel piatto, sputa sta palla dal palco incapace, perché mi apprezza, mi apprezza e pace, pita sul posto che compare mi piace, pita sul post, pita sul post, pita sul post che compare mi piace.